Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Max e oggi ci troviamo su Red Dead Redemption 2 per un glitch diciamo dei soldi eh, diciamo che non è molto veloce anche se qualcuno dice in due minuti di qua e di là ragazzi, eh, prevale la stessa regola come in GTA qui per fare soldi dovete prima vendere allora, come ho già detto siamo nella modalità storia se non l'ho detto lo dico adesso e in primis che cosa dovete fare dovete venire in questa localizzazione della mappa allora io questo glitch l'ho visto ieri sera avrei voluto portarlo però era tardissimo ho detto vabbè non ve lo porto lo porterò domani tanto non c'è fretta siamo in modalità storia quindi mh, non penso venga facciato così facilmente allora i requisiti per fare questo glitch ragazzi è dovete avere mh, diciamo questa località questo luogo diciamo aperto, non questo ma mh, comunque eh, questa zona che vi sto marcando in mappa questa zona qui ragazzi che sta vicino a Valentine o comunque ad altri luoghi in mappa vicino al fiume comunque e una volta che siete qui ragazzi dovete andare in questa ca casa, catapecchia che eh, vedete dietro a me allora prima di fare ciò ragazzi mi raccomando andate a disattivare il salvataggio automatico in caso qualcosa andasse storto potreste recuperare il vostro salvataggio che avevate prima quindi a questo punto ragazzi una volta che abbiamo disattivato qui in generale il salvataggio automatico possiamo passare al glitch quindi torniamo in, in game e andiamo a vedere quello che dobbiamo fare ragazzi quindi una volta come ho già detto salvato io adesso qui ragazzi vi faccio vedere salvo in uno slot nuovo dopo aver disattivato il salvataggio automatico salvo in uno slot nuovo in maniera tale da non confondermi allora, ragazzi, sappiate fin da subito che questo glitch, se lo fate eh, ripetutamente più volte, vi rovinerà l'esperienza di gioco nella storia, perché comunque vi permetterà di comprare tutto. Come avete visto a inizio video, io già c'avevo un botto di soldi, eh, ho comprato parecchie cose, parecchie modifiche. Allora venite qui ragazzi, avete il lingotto, come vedete io qui ho già preso la lettera, ci sarà una lettera e un lingotto, prendete la lettera e lasciate il lingotto inizialmente. Dopodiché ragazzi dovete prendere il lingotto, allora io questa cosa l'ho già fatta, però vi spiego cosa e come dovete farlo. Quindi andate e schiacciate per premere il lingotto ragazzi. E una volta che avete premuto il lingotto dovete premere option e andare in eh, storia salva partita vedete l'ingotto poi andate in storia come ho già detto ragazzi dovete eh, salvare la partita dovete io qui eh, diciamo stavo non so cazzeggiando no? Comunque salvate la partita e salvate la partita su quella che avete appena hm, diciamo salvato sull'ultimo salvataggio che avete fatto, dopodiché, ragazzi, allora, eh, io qui in questo caso non ricarico perché non mi serve. Però, voi dovete fare un carica partita, dovete ricaricare l'ultima partita. Che avete appena eh, appena salvato cioè quella che io ho appena salvato adesso andate a ricaricare la partita anzi scusate ho detto che non lo facevo invece l'ho fatto comunque sia eh, ricaricate la partita come state vedendo una volta ricaricata la partita ragazzi avrete nuovamente il eh, vostro lingotto eh, lì pronto ad essere preso nuovamente ma e in questo caso ragazzi ovviamente vi spawnerà lì vicino vi farà spawnare vicino a dove eravate e come dicevo in questo caso ragazzi potete prendere il lingotto in maniera infinita cioè d'ora in avanti tutte le volte che venite in questa localizzazione potrete prendere il lingotto in maniera infinita adesso andremo a vedere il massimo dei lingotti che potrete prendere ragazzi sono 30 lingotti che eh, dovrete poi andare a rivendere dal ricettatore il ricettatore ragazzi lo trovate in mappa è l'unico che eh, diciamo che che compra i lingotti d'oro come vedete io ne ho uno solo di lingotto d'oro però adesso andremo a prendere 30 lingotti allora come ho già detto questi lingotti hanno un valore di 500 dollari al lingotto che comunque eh, per il gioco sono molti come 15 dollari sono sono veramente molti eh, sono abbastanza insomma ci eh, diciamo che eh, ci bastano per comprare le armi ci bastano per eh, rifinire l'accampamento ci bastano per comprare i cavalli e tutto il resto come vedete, ragazzi, adesso abbiamo il lingotto nuovamente qui con la cassettina messa fuori. A volte si può buggare in maniera strana, ma basterà che ricaricate la partita, ragazzi. E quando siete qui l'unica cosa che dovete fare è prendere il lingotto in maniera ripetuta, ragazzi. È semplicissimo come glitch, è un penso sia un bug del gioco, un cazzo di bug del gioco. Come ho già detto, se non volete. Eh rovinarvi l'esperienza di gioco non lo fate anche perché, comunque mh, potete fare soldi legalmente all'interno del gioco oppure potete scegliere di barare ragazzi come eh, si fa in GTA come si fa in tutti i giochi eh, potete scegliere di barare allora come ho già detto ragazzi con questo glitch non fate 15.000 dollari in due minuti allora in due minuti potete prendere i vostri lingotti Sì, ma voi dovete attraversare la mappa per andare a vendere questi lingotti e tornare nuovamente qui a prendere i lingotti per poter fare nuovamente il glitch quindi non sono più due minuti ma eh, come vedete da soli insomma già per fare il glitch in sé ci vogliono la bellezza di 8 eh, minuti 7 8 minuti tra caricamenti e cazzate varie quindi capite da soli che non ci vogliono 8 minuti detto questo ragazzi eh, io qui sto salvando nuovamente però voi potete anche non salvare l'unica cosa che dovete fare ragazzi è semplicemente ritornare qui ogni volta e eh, riprendere il, il lingottino ragazzi, niente di più semplice Spero che questo glitch vi sia piaciuto detto questo un saluto a tutti cercherò di trovare qualcos'altro eh, diciamo che lo sto schiattando il giochino anche se sono a percentuali molto bassa di gioco però sto girando molto la mappa e devo dire che è molto molto molto bello ragazzi detto questo un saluto al prossimo video